Ciao! Oggi ti mostrerò come risolvere un problema un po' rognoso, quello delle self-intersection. Eh, ti mostrerò appunto come poter risolvere questo problema. Cercherò di farti vedere una delle modalità in cui eh, può capitare di generare delle self-intersection e ehm, questo video poi conflu confluirà eh, all'interno di questo articolo che già eh, ho scritto e sarà appunto a corredo dell'articolo in cui ho eh, indicato eh, una serie di approfondimenti che potrai leggere eh, con calma dopo aver eh, eh, fruito di questo video. Quindi andiamo adesso a vedere eh, come eh, si generano questi errori e come è possibile correggerli. Andiamo a vedere innanzitutto come si possono eh, generare questo tipo di errori. Quindi creo un. Un vettore poligonale temporaneo. E disegno qualche poligono. Sto appositamente generando delle geometrie, insomma, che saranno poi sicuramente problematiche, eh, proprio per farti vedere come eh, insomma, è possibile eh, ottenere questo tipo di, di problematica. Allora, ho attivato adesso lo snap e cercherò di riprodurre ulteriormente il problema. Allora, innanzitutto, uno dei modi con cui eh, si generano questo tipo di, eh, di errori è il doppio clic. In chiusura di, uh, di nodo, praticamente um, è un po' a volte lo si fa in maniera inavvertita, altre invece è diciamo, un'eredità di chi uh, passa dal CAD al GIS, perché nel CAD, insomma, per chiudere uh, le geometrie si effettua un doppio clic sinistro, mentre in ambiente GIS, una volta che si ha uh, avuto la possibilità di generare un poligono, basta un Uh, un clic con il destro e il poligono uh, viene chiuso. Un altro uh, modo in cui si possono generare uh, i self-intersection sono uh, questi, queste uh, diciamo, intersezioni che ho accentuato enormemente, ovviamente, uh, per puri scopi diciamo, didattici, uh, e sono quel tipo di attività che si possono generare nel momento in cui uno con fretta sta eh, tracciando un poligono, una linea, e eh, non si accorge che mh, ha generato una intersezione tra il dato che ha, ha creato e quello che c'era lì eh, precedente, nel punto in cui ha lasciato l'ultimo nodo. Eh, quindi questo tipo di eh, attività generano eh, degli errori, questi errori poi eh, si... Eh, Rispecchiano su quella che, è, o meglio, ricadono su quella che è la topologia uh, del, dello strato uh, vettoriale che stiamo uh, creando e uh, questo significa che il dato che abbiamo creato rischia di essere un dato sicuramente topologicamente non corretto, ma che potenzialmente potrebbe farci perdere informazioni. Ho trattato qualche video fa. Il perché sono importanti, le regole, sono importanti le regole topologiche e ti lascerò poi il link al video eh, tra i commenti, tra la descrizione di questo, di questo, di questo video. Mm, quindi non mi dilungherò sull'aspetto del perché sono importanti le regole topologiche, però eh, voglio farti vedere giusto una volta che è stato generato un vettore. Eh, Potenzialmente buggato, diciamo così, quindi topologicamente non corretto. Se andiamo a effettuare un check sulla uh, topologia, verifichiamo se sono valide le nostre geometrie. Ecco qui che uh, delle 4 feature presenti nel nostro uh, vettore, praticamente 3 risultano essere uh, affette da uh, problemi uh, di... in vari geometri. In questo caso non ci viene indicato che tipo di problematica uh, abbiamo riscontrato, è stata riscontrata meglio nella, nella, nella verifica della topologia, però nel momento in cui andiamo a uh, passare questo uh, vettore in un geo database, come ad esempio può essere eh, PostGIS, eh, possiamo andare a effettuare la correzione in maniera molto rapida e veloce perché se volessimo insomma, correggerlo eh, manualmente questo problema o questi problemi perché sono stati creati più eh, di, eh, di, un, eh, di un problema, eh, non abbiamo la possibilità di capire dov'è la eh, doppia. Eh, il, il, il doppio clic sullo stesso nodo. Possiamo giusto andare a modificare, ad esempio, questo nodo per spostarlo, se ci riusciamo, però ecco vengono evidenziati quelli che sono questi errori, questi crocicchi eh, verdi, ma eh, risulta essere appunto complesso andare a eh, effettuare una correzione eh, reale. E soprattutto sarebbe un'attività che porterebbe via tempo ora ti ripeto, questo vettore è stato generato appositamente quindi è appositamente, diciamo, eh, buggato, diciamo pesantemente con degli errori che sicuramente non potrebbero essere ripetuti in maniera così consistente però immagini di piccoli, tante piccole auto intersezioni. Eh, agli angoli o oh, in vari eh, poligoni del, del, del tuo vettore, quanto tempo potrebbero portarti via per la correzione di tipo eh, manuale. In questo appunto ci viene incontro Postgis che eh, con eh, delle eh, query molto eh, rapide da, da utilizzare eh, ci consentono di correggere eh, il problema. Quindi vado a importare il mio vettore ancora non ho selezionato nessun, selezionato nessun database, ho il mio database di test in cui carico normalmente queste informazioni, facciamo creare la uh, spatial index e clicchiamo su ok. Rapidamente il vettore è stato importato e uh, andiamo ora a vedere in Postgis come dobbiamo operare. Eccoci in PG admin in cui c'è il mio database di test e uh, il vettore uh, polygons che ho importato precedentemente uh, in, da, da UGIS che ormai è diventata appunto una tabella vettoriale all'interno di uh, Postgis. Per uh, avere traccia di quello che facciamo uh, creo un duplicato di questo vettore Questa azione, quest azione non è obbligatoria, però è giusto uh, per avere traccia di quello che stiamo facendo all'interno di questo video uh, dimostrativo. Allora, il primo uh, il primo passaggio che possiamo uh, fare è andare a verificare anche con uh, PostGIS la uh, qualità del nostro uh, vettore quindi andiamo un po' ok c'è il D Ed ecco qua, anche qui in PostGIS sappiamo che il, la geometria con i D1, quella con i D2 e quella con i D4 eh, non, sono, eh, non hanno una geometria eh, valida, quindi sono, sono invalide, solo la il, Uh, il poligono 3 uh, uh, risulta essere uh, valido. Quindi questo è un, un test che uh, è possibile fare utilizzando questo che è la funzione st uh, is valid di, di PostGIS che restituisce un dato booleano true o uh, false in funzione del fatto che la geometria che ha analizzato è o meno uh, valida. Quindi, ehm, come spiego anche nell'articolo, ehm, a questo punto abbiamo due strade. O eh, creiamo eh, un nuovo, eh, una nuova tabella vettoriale eh, con le geometrie corrette, oppure aggiorniamo direttamente questa eh, nostra tabella vettoriale, quindi source polygons, eh, con le geometrie corrette. Ti faccio vedere entrambe le, eh, le metodologie che ho uh, accuratamente spiegato all'interno dell'articolo. Dell Nell'articolo tra l'altro uh, do delle indicazioni di approfondimenti sulle funzioni che sono utilizzate, quindi ti consiglio di leggerlo. Quindi il primo passaggio è quello di creare un nuovo, un nuovo vettore. Quindi lo chiamiamo Create, uh, create uh, Cleaned Polygons e uh, fa riferimento a Source Polygons. Abbiamo quindi inserito a questo punto tutte le informazioni che ci servono per poter andare a ehm, creare il nostro nuovo ehm, vettore pulito, diciamo così, e ehm, in maniera molto rapida e veloce abbiamo ottenuto il risultato, che è appunto questo cleaned polygons, che se lo andiamo a ehm, indagare, Abbiamo adesso che la colonna isValid risulta tutta quanta varia a true, quindi sono tutte geometrie valide. Questa colonna, questa colonna che ho aggiunto all'interno di, di questa query non è obbligatoria, puoi tranquillamente eliminarla al termine del, del processo. È solo una, una colonna di check, diciamo così, per vedere se tutto è andato a buon fine. Quindi se ora vado a caricare questa informazione in the polygons nel mio uh, in qgis e faccio di nuovo il check delle uh, geometrie ecco qua ottengo praticamente che il dato attualmente risulta essere topologicamente uh, corretto a medio sono state um, corrette quelle che sono le self intersection perché ho detto meglio? lo andiamo a vedere subito eccolo qua, il problema gli overlay non gli overlap anzi che non sono stati comunque corretti perché è un errore topologico questo che va uh, corretto in, in maniera differente. Uh, la, la, uh, il processo che ti ho fatto vedere adesso serve soltanto per andare a correggere quelle che erano le self-intersection, le self-intersection che ti generano uh, ulteriori errori topologici, rendendoti uh, spesso il tuo uh, strato informativo totalmente inservibile. Però adesso sai che almeno le self-intersection su questo uh, poligono e in, in generale su, nei, nei poligoni che eh, compongono il, questo vettore eh, non ci sono. Quindi con questa query eh, abbiamo creato praticamente un nuovo vettore a partire da quello lì eh, che aveva delle, degli errori eh, di self-intersection, quindi gli errori topologici, eh, ne abbiamo creato uno che è praticamente eh, pulito. La seconda strada è quella invece di andare ad aggiornare come vi avevo anticipato eh, lo stesso vettore uh, source polygon qui lo stesso vettore che ha uh, il, il, il o i problemi poi dipende dal, dalle casistiche e uh, è possibile farlo semplicemente con questa uh, con questa uh, query in cui adesso sono da dire di aggiornare praticamente source polygons in particolare la colonna geometrie, laddove trova che eh, la geometria eh, di riferimento risulta essere eh, invalida. Quindi basta adesso avviare la query e eh, qui ci dà un'indicazione molto interessante. Ha aggiornato tre geometrie trovando questi eh, self-intersection e eh, ci dà anche addirittura le coordinate. Del, del, dell'errore. Quindi a questo punto siamo riusciti anche a aggiornare direttamente Source Polygon, il, il vettore, diciamo, uh, sorgente, e se lo andiamo a uh, caricare qui in QGIS, possiamo effettuare un'altra verifica uh, topologica che risulta essere uh, pulita. Quindi questo è tutto, e ringrazio in particolare per uh, le indicazioni. Andrea uh, Peri, che su uh, Gifos qualche anno fa mi, diede, uh, il, uh, mi, mi passò praticamente il codice che sto utilizzando qui per aggiornare uh, direttamente la geometria potere della condivisione della conoscenza.